Ed eccoci qua, eccoci qua col cringe, col trash quello vero, Perseus. Dovrebbe essere Hercules o Zeus, non so uno dei due. Lui regnava in Grecia, per l'esattezza nel Peloponneso, ah. il vecchio re Acrisio. La capitale del Peloponneso nascosta in una piccola baia. Ti allora... aspetto, Ah, fa proprio così Zeus. Ti aspetto. Era un tempo in cui il mondo era ancora dominato da numerosi mostri, dagli dèi e dalle dee. Ah, quelli sono mostri oggi, non lo, non lo sapevo che io. Le prove più Madonna, più che qualità, mostri. cioè, qua si vede proprio che è stato preso l'immagine del disegno e mosso con lo zoom del programma di editor senza nemmeno l'animazione dell'acqua. Cioè, l'acqua non ha nemmeno animazione in questo frame. Il tempo era Perseo, il figlio del più potente degli dei. Poi, perché cambiare da Zeus a Perseus? Zeus. La nostra storia inizia proprio nel momento in cui, nel castello di Rea Crisio, veniva festeggiato un evento molto speciale. Eh, sarebbe questo evento? Madonna, che animazione! Sembrano animazioni dei giochi della Kinder. Ah, c'era King Kong, non lo sapevo. Silenzio, silenzio gente! Silenzio, ascoltate tutti. Facendo le cal calzarrete questi. facciamo le calzarrete! Sembra cartone come. Siamo fatti. Mmm. È peggio, è peggio. Oggi facciamo questa grande festa. Perché? Ma che, che, che è... come... Perché? Che. Che brutto bambino è questo? Quest'altro sembra Babbo Natale, quello dei supermercati che c'ha la barba finta. Con le calze a rete sembra che c'ha. Eh, e... eh, che si chiama il bambino? Perseo è il suo nome mm, Giusto Grazie vecchio bacucco L'alzheimer eh, si sente come Da notare comunque il suo naso Che assomiglia a una forma da, Dai ragazzi Soprattutto Molto come posso dire Molto in vista dai ragazzi C'è il vecchietto incinta Come il vecchietto incinta Questo non l'ho notato io però può essere che ha mangiato un po' troppo, sai, le cene di Natale, i banchetti all'epoca. Si mangiava come dei porci. Ma notate quel naso, quel naso c'ha cioè proprio quella forma lì. Quella forma lì, sembra veramente un pene. Come direbbe Tobi, peni, peni, peni. Con la P tripla. Ho allora, sfruttato anche sullo schermo, probabilmente. Sarà sulla bocca di tutti! Certo, tutti parleranno di Perseus, umani, nemmeno se rinchiuderebbe in la madre. Quanto è brutto sto Perseus! Fatelo almeno bene, sembra disegnato da un bambino della asilo. Oh, ha il pistolino piccolo come naso, sì. Ed è proprio quello che fece infatti dovete sapere che il vecchio re Acrisio eh. era molto superstizioso come quasi tutti a quei tempi Ma che cacchio e fa si faceva costante saltella sul cavallo vabbè lo prendeva... lo... questo c'è lì dai dinosauri fino adesso hanno quanto fatto la produzione cavalcata giunse finalmente alla grotta dell'indovino quanto è brutto sto cavallo. cavallo sembra quei cavalli Vangolo che imparano esatto a disegnare esatto i bambini quando iniziano a fare i primi disegni perché hai scritto ma perché il re alle calzarrete che cacchio ne so io chi l'ha disegnato voglio, voglio contattare i creatori di questo disegno veramente voglio andare a stringere la mano per l'opera d'arte che hanno fatto eh, anche e soprattutto gli animatori di questo eh, cartone animato presunto vabbè Talo. Talo. non descende devi urlare poi ci vuole Matteo est con un megafono. Per l'epoca ci sta. Sì, anche se c'era di meglio per l'epoca. Fidati. Benvenuto a Crisi desideri. Ma che c'ha le convinzioni questo in faccia? Re ama le banane. Ah, lui è il re che ama le banane. Non lo sapevo. Sembra Gandalf dei poveri, però. Suo padre è il grande Zeus. E sti cazzi! sei venuto qui da me per sapere che cosa gli riserva il futuro. Vedo, eh, vedi? Vedo meravigliose avventure. Mamma mia, antilogici. meravigliose, guarda. Tuo nipote Perseo diventerà famoso ben oltre... Però quattro cose certo. stanno lì. Vedo il futuro meraviglioso, di ah, avventure. Me. Vedi, un drago. Il vino. che sicuramente sarà un ubriacone. Poi che vedi? Una spada. Questo è tutto. Provate il futuro, cheat. Quando sei accorto di budget per fare animazioni e eh, fai quattro disegni in croce che vanno in loop. King Kong, scelgo te. cosa c'entra mo' King Kong? Cosa c'entra mo' King Kong? Che questo sarà ormai Non sto capendo. Ma per mano sua. Bella sta notizia. Un eh, solito frame per il povero il re Crisio c'era solo una cosa da fare eh, tipo... cercare di sviare il destino. Eh, la non stessa. è facile. Si introdusse di soppiatto nella camera da letto dove sua figlia machino le vote dormivano placidamente. Come cacchio l'ha presa le la madre? In... No, come cacchio l'ha presa la madre, sembrava sembrava come se prendesse una bambola, no, lo... lo voglio rivedere. Fabio. Rivediamolo, Rivediamolo. Rivediamolo, la stessa Fabio. Notte si introdusse di cioè, nella guarda come cacchio di lo prende la madre. Che cioè, è diventato forte in 5 secondi. In una è una forza sovrumana. Come cavolo l'ha fatta entrare lì dentro? Era come funzionano le proporzioni in questo cartone? Le proporzioni qui come cacchio funzionano? Cioè mi metti in una... In un... Non so come chiamarlo. Baule? Eh? Diciamo, baule... Credo... Beh, non stare lì dentro. Buio pesto quando legò la cassa sul suo ah, questa animazione quanto mi perseo piace. Credo che Perseo per era un fattore. Un Questo non lo sappiamo. Quando Acrisio finalmente si fermò. Cioè, in quel baule in quella cassa sono entrati madre e figlio. Come non lo so? Il, il, che il, il, cusura cusura il cavallo il che feceus. piange! Ma dove si vede un cavallo che piange? sani e per il cazzo ha per Pensò a Crisi all'inizio. Tutto sembrava andare per il meglio. Eh. La cassa galleggiava sul fiume e Beh, grazie al cazzo. venne spinta verso il mare aperto. Però Ma... questo mare così grosso, non l'ho mai sei visto. Tuo padre Zeus ci proteggerà, poi tutto ciò è avvenuto in maniera, diciamo, senza opposizioni, senza lotta, senza niente, cioè, in maniera tranquilla. Eh. I cavalli che piangono, eh beh, si vedono sempre, io, però. Se notate bene. Eh. In pace. Se notate bene. Salutiamo il cerbero, salutiamo. Mio figlio è suo il migra... il e suo. Immigrati. Eeeh. Salvi per un pelo. Ma che non hanno fatto niente, salvi per un pelo? Mare da quel si placò. Cioè, non hanno fatto niente, sono salvi per un pelo. Lo so che non sei razzista, lo so. Chi è questo, mo? Totizio, totizia Ma che cosa c'è? Cerbero? Ma è un maschio e una femmina questo per Zeus, guarda qui che pesca grossa Chissà quanti pesci stanno lì dentro, amico mio La cena è servita, anzi il pranzo è Su, non essere impaziente Dovrai aspettare fino a quando saremo sulla spiaggia Anche Perseo e sua madre Danae non vedevano l'ora di giungere a riva con la barca di Ditti Così si Ma? Ah, infatti la barca? Sei bellissima. Grazie. Quando tu vedi una donna, la prima cosa che gli fai, apri il baule e vedi una donna, fai: Sei bellissima! Certo, amico mio, certo. So già i tuoi pensieri. Lui sicuramente nei pensieri farà. Questa me la voglio zippare forte. Questa voglio mettergli un altro figlio al mondo. Cioè, guardate la sua f. La sua faccia dice tutto, signori. La sua faccia dice tutto. Dalla voce sembra maschio, sì, dalla voce. Ma dall'aspetto non mi sembrava maschio. Devo essere impazzito, pensò per sé. Certo, sì. certo. Ma sì, era ancora piccolo e non poteva comprendere cosa fosse successo. Ah, però di non pensare piace, di essere impazzito lo, lo, lo, lo poteva fare. Vista. Poco dopo, infatti, furono celebrate le loro nozze addirittura rispettivamente C'è cioè, più... cioè qua come funziona l'amore. Funziona in 5 secondi, trovi una donna, le dici "Sei bellissima", questa si innamora di te e dopo una mezz'ora subito sposati. Mamma mia! Magari funzionasse così nella vita reale. Matrimonio a go go. ...importante della vita e diventò un giovane forte e intelligente. Il suo più grande ammiratore mm. e soprattutto il migliore amico che avrebbe potuto avere si chiamava Iace. Eh! Ma un nome normale no? Nome un nome tipo Franco no? Perseo è atteso nella sala del trono. Ma che cazzo di voce l'hanno data a un zuffio! Animato malissimo ma c'è da dire. Domani il figlio mio c'hai il tuo sedicesimo compleanno questo sarebbe il tizio della barca e abbiamo deciso abbastanza per affrontare il mondo e superare le tue prime prove innumerevoli mostri pericolosi ah. e strani popolano questo nostro mondo non lo sapevo Voci giganti con il corpo da cavallo e uomini con tre teste, perché ah, le creature degli imprima? La guardia incinta di due gemelli dunque, tramite gli Satesimone di poter sconfiggere guadagnandoti così il diritto di successione al trono. Ecco. Sì, ce ne sarebbe uno. Sembra e la voce della moglie di Bob Burger. E chi sarebbe, chi sarebbe? Aspettate un attimino. Allò, allora, aspetta. Allora. Ma andiamo avanti, andiamo avanti. Addirittura. È un cartone animato che mettevano sulla fozza. Perseo si mise in viaggio. Può essere di averlo intravisto. L'intera corte si riunì quando Perseo si congedò dai suoi genitori. Naturalmente il suo amico Ayachi andò con lui e contenti cavalcarono incontro alla loro prima grande avventura. Ah, qual era questa medusa prima avventura? Medusa era l'unica mortale di tre terribili sorelle chiamate Gorgoni. Fino ad ora nessun essere umano aveva osato avvicinarsi a loro. E ora confesso, cos'ha questa Medusa di così terribile? Significa che non te lo ancora... Bisogna fare molta attenzione. Ah, Chiunque guardi Medusa viene pietrificato all'istante. Ma... E noi dovremmo andare da lei. sono notando l'animazione che. Un'animazione al sei. bacio. Sì. Come si vede che a sì. tempi sì. non c'erano sì. budget per fare ste robe? Salute a te, contadino. Stiamo cercando Medusa. Certo, l'hanno vista, guarda. È passata poco, mama, poco tempo fa. Le craie potrebbero aiutarvi. Che? Dove possiamo trovarle? Andate sempre dritto. Cioè, Ma... Voglio darvi un suggerimento. Hanno solo un dente e un occhio, ma badate bene, ah. non ognuna di loro, bensì insieme... <ride> Zeus doveva essere di pessimo umore il giorno in cui la create. I nomi danno sempre il numero. Ridendo, Perseo e Aiace proseguirono a cavallo nella direzione indicata. Salutiamo la voce di Gordon Ramsay. Mm. Non è tanto... Non mi sembra simile alla voce di Gordorampi. E come aveva detto il contadino, raggiunsero dopo poche ore una stretta gola. Eh, e mo? E adesso? E mo so che... Oppure hai un'altra idea? Costruiamo una zattera. Ah. Hai sentito? Vogliono costruire una zattera. No, Ma no, perché no, adesso... Ma perché adesso il cavallo parla come Pippo? Perché il cavallo parla come Pippo? Ma che cazzo... Poi non ho sentito l'altro cavallo che ha detto. C'è peso di aiace, e coleranno a picco subito. <ride> oh. Ah, vabbè. Uh -huh, che Bellissimo. Bellissimo, guarda. Mi divertirei un mondo passare lì dentro. è altissima quella cascata guarda sarà alta che ne so mezzo In metro si era fatto ma forse pur di meno come ogni sera le non... tre graie se ne stavano sedute davanti alla loro caverna al chiaro di luna ogni giorno mamma tutto, mia che fighe riceveva l'occhio che e fighe doveva poi raccontare alle sorelle cosa aveva visto Perseo e Ajace erano sopravvissuti alla loro avventura nella cascata e nascosti aspettarono fino a quando le ragazze andarono a dormire. Se quelle sono ragazze, io sono l'uomo più bello d'Italia, eh, e quindi? DAI forza vieni fifone. Mamma mia, animato con Paint, sta roba, con Windows Movie Maker. Ho visto cartoni migliori di quell'epoca. Asp... Oh, Anto, sei tornata? La? La bamba. La bamba. Oh, se vuoi fare entrare gente, tranquilla. Sei, sì. stai sì. pensando. Sì. Cosa ne dici di rubare l'occhio? Ogni tanto hai delle buone idee. Non sai so che cosa ti stai perdendo. Fidati di me. Fidati, io conosco la Dingo Pictures. Ma credo che di peggio dei dinosauri forse non ce n'è. Ma perché c'è un occhio e un dente lì? Ma perché... Cos'è stato? L'occhio? Dov'è l'occhio? Che ade ti apra subito le porte degli inferi. Vivono Beh, più che, più che donne, quelli mi sembrano Mi sembrano tipo... sei giudici dell'epoca che c'è una parrucca in testa? O il mocio Vileda in testa? Siamo lì. Se mi dite come arrivare da Metusa, ve me lo ridò. Eh... Oh tu, povero infelice, non tornerai vivo dopo aver visto eh, le La Madonna! Lo volete? Ora la macumba si le portano. fanno. Non, non sai cosa stai facendo. Solo le ninfe ti possono aiutare. Prosegui Tra occhio. Ma quell'occhio che cacchio mi serve? Sarà l'occhio del grande fratello? Ah, ecco i nostri due amici. Di buon umore, Perseo e Aiace si misero in cammino verso il mare. Ringraziamo gli di questa scena. Veramente bella. Mi fa rimpiangere dinosauri della Dingo Pictures. Mi fa rimpiangere. Ma non ti fanno male i piedi? Beh, Io no. È un osso quello, credo. Guarda che le dimensioni Ehi, qui vai. sono fatte da cazzo di cane. E guarda là in fondo. Ci sono le niffe, le vedi? Ah! Che ci sono? Cosa? Vuoi andare laggiù? Scordate, non lo scenderò a fila Non fare il pigrone o preferisci contorcerti dalla fame? Ah. Beh, mi volete suicidare, buttatevi pure! Nel gioco comunque. Implorò tutti gli dèi affinché lui che aiutassero e si rassegnò al suo destino. Ah, c'è una La corda, dove l'hanno presa sta più corda, più corda mo? E più chiaramente per dove l'hanno presa sta corda? Dove è uscita? Chi sono queste mo? C'è un gatto morto in testa, un pipistrello, che cazzo c'hanno in testa? Magnifico. Bene, per te è magnifico. Benvenuti nel regno delle Ninive. Veramente che Ti cosa c'hanno in testa? E da dove venite? Veramente un gatto morto. Io mi chiamo Perseo, sono figlio di Zeus e di da... Magia, e, ovvio. E lui è il mio amico Aiace. Avvicinati, oh bel giovane. Siediti accanto a me. Su, coraggio. Dimmi che cosa volete da noi. Questo. Stiamo, stiamo andando da Medusa e abbiamo bisogno del vostro aiuto. Nessun mortale può andare da Medusa. Eh, Aiutali! No. I ragazzi sono amici. Ah, tutt'a un tratto sono amici. Ma volete Vabbè. veramente correre questo rischio. Vi avverto. Cioè, come se io vado da una persona qualunque, gli dico: Beh, dove si trova quella persona lì? E il gruppo loro gli fa: Ma guarda che loro sono amici! Ma chi cazzo mi conosce? Da quando vi conoscete, se vi hanno appena visto, direttamente amici? Spero non quello di Maria di Filippi, ovviamente. Molto pericoloso. Mm, sì. Eh! tanto a lui chi se ne frega. Accetta almeno queste ali come dono. Ci dispiace separarci da voi. Spero non siano ali di piccione. Quando i due ragazzi arrivarono in cima alla roccia, Perseo provò una stranissima sensazione. Mm. Fu come per lui, pur di accontentarlo, Ajace avrebbe fatto di tutto, persino volare. Di faccia si spilò rassegnato tizio. alla volontà di Zeus, si mise la mano davanti agli occhi e si lasciò cadere. Bravo! Leggeri, come se fossero Bravo! Prova a, non, prova a non suicidarti, Challenge. Entrambi talmente entusiasti del loro primo volo da dimenticare quasi dove erano diretti. Improvvisamente... Certo, sembrano proprio... Dove no, la cosa bella fuori. di questa immagine. Non so se avete notato la scena, sembrano... Due... Due. Come posso dire? Sagome incollate lì nel, nello sfondo. È lo sfondo che si muove. Mamma mia. V veramente, voglio andare a, a stringere la mano a, a chi ha animato questo cartone. Sono vicini a Medusa perché la cattiveria delle gorgoni era talmente. Cioè, sono immobili loro, volano immobili. Cioè, Ma si andiamo, vede solo l'immagine che si le... muove. E allora, forza, scendiamo. Lo faccio io meglio. Tutto a posto? Eh, sì, sì. Dobbiamo passare di là. Penso di sì. Dai, vieni. Ma no, che cazzo sembra, sembra tipo... Sapete la Ci scena di Homer pure? che rientra nel cespuglio. Eh, sì, è che non vedo niente. Ma che cos'è questo posto? Eh, se no, sei tu. Che ti dici di tornare indietro? No, basterà saltare. Seguimi. Per lui Ehi. è tutto un gioco questa avventura. Oh, no, mamma mamma mia, schifo. un genio questo amico che si è portato. Non c'è niente di cui avere paura Iace tra un attimo vedremo di nuovo le gorgone sono semidee e possono dominare la luce e l'oscurità, mm. proseguiamo ma, ma è un genio no, questo no, che cade si spacca la faccia Hai si suicida e che cacchio, nel gioco comunque eh? sempre più nel gioco Iace proseguirono. più si avvicinavano all'uscita della caverna e più percepivano una sensazione di inquietudine chisa perché con te no bello sto grufo. Un vecchio come il fondo del PC. E adesso? Perseo non poteva certamente sconfiggere Medusa a occhi chiusi, ma non doveva nemmeno guardarla. Allora gli venne un'idea. Prese il suo scudo e lo strofinò fino a farlo luccicare come uno specchio. Così riusciva a vedere le creature mostruose? Non credo funzioni così uno scudo. Anzi, se volete possiamo anche No, provarci no, ovviamente, perché non, non ho uno scudo a portata di mano. Però si poteva fare una ricerca per vedere se lo scudo strofinato molte volte poteva diventare uno specchio. Specchio barra trasparente. Senza doverle guardare. Quindi saltò. Certo, Il non le sta guardando del... così, non le sta guardando. Ma prima ancora Quanto cazzo è Bella Medusa? È ricordo Ma ricordo la ricordavo più succedendo. Bella Medusa. Seo, le recise quella orribile testa le due sorelle rimaste emisero un urlo terrificante. Eh già, ma un incantesimo le teneva ferme al loro posto. Così per noi, giorni non riuscita a staccare la testa la prima medusa, non si sa, non si sa come hanno e fatto, misero la testa nella bisaccia. Ah, eh, ecco, e riecco si le, le nostre due sagome che volano casa, per le dune fette, de del, del deserto, chiuso bene nella bisaccia nella quale avevano messo il loro trofeo e così, mentre sorvolavano il deserto gocce di sangue cadendo sulla terra diedero vita a pericolosi e velenosi serpenti. Eh no. Questi sono tutti sulla terra. Come posso dire che i serpenti non acce, nascono dal sangue, sangue i serpenti? E continuarono il loro volo in tutta tranquillità. Un castello! Lì ci daranno sicuramente qualcosa da mangiare. Certo, certo. Possibile che non sai pensare ad altro. Un po' di pazienza e saremo arrivati a casa. Non sto più in piedi dalla fame. Eh guarda degli alberi di mele sembra Crasto una dv alla pubblicità di fiesta manca solo lo sponsor che non abbiamo uh, Ferrero se vuole sponsorizzare fiesta la possiamo fare in una maniera innovativa che cacchio è questo che, che mostro sarebbe Adesso è un dinosauro, un di drago un, un chiedere... serpente non lo so è un mix tra varie specie. Credo tu abbia ragione. Andiamo. Salve, Salve. sono Perseo, figlio di Zeus. Sei Salve. tu il padrone di questo castello? Chiunque tu sia, come osi disturbare re Reatlantic? Che cazzo ti voglio con ecco noi? Messo? Vogliamo chiederti solo un po' di ospitalità. <ride> Siamo entrambi affamati. Volete ospitalità? Ah. Sì, abbiamo visto che i tuoi Ma altri sono carichi no? di mele. E allora... <ride> Ma come ti permetti? No? Questa risata, salvatela, che me la voglio mettere come suoneria. Ho talmente fame che non ci vedo più dalla fame. Vero, vero. E sapere che le mie mele sono d'oro E adesso via, sparite in fretta. Altrimenti vi darò impasto al mio drago. Ah, quello è un drago. Va bene, vedo questo drago. Spaventoso. Ti ho aperto io, figlio di Zeus. Non mi faccio cacciare così facilmente. Sta tranquillo che me la pagherà. Sì, sì, bravo, ben detto. Perseo estrasse la testa di Medusa, si voltò e fece in modo che guardasse verso quel re poco ospitale. Ah. Davanti ai loro occhi stupiti, Re Atlante si trasformò insieme al suo castello in un gigantesco monte che, Ma? Tanto per conoscenza, esiste ancora oggi. Dove? In Africa. C cioè, la, la testa di Di Medusa funziona anche senza il suo corpo, cioè con la testa mozzata. Va bene, no, non so con chi ha studiato questa storia, ma non ricordo funzionasse così anche con la testa mozzata. Che cazzo di risate, che cacchi ne so io. Vai Gordon! Vai Gordon, scelgo te! Praticamente come i Pokémon... Africa, questa cosa più affamati, si in Quanto amo questa in scena mare, di volo, bellissima ragazza incatenata a una roccia in mezzo all'acqua. Eh, che è questa? mo? Una buciona? Una strana creatura si stava avvicinando a lei. È uno squalo, Almeno credo. Dalla pinna sembra uno squalo. E è rubino, quello è il rubino, Adesso che gira intorno alla figa. La Gli squali stanno arrivando! Mamma mia! Ah, cioè, come è? hanno risparmiato anche sulla scena dello squalo. Hanno ripetuto tre volte la clip della, dello squalo che apre la bocca, cioè. Applausi, applausi, applausi. fatto per morire così. Non è valida idea. Chiediamolo a quella gente sulla barca. Ah, così a un tratto arriva la gente sulla barca. Tutto per caso. Va bene. Tu che hai tutta l'aria di essere un re, sai dirmi per quale ragione quella ragazza è stata condannata a una simile fine? È una triste storia, figliolo. Sono re cefeo di Etiopia. Grande il nostro donore. Eh, già questa voce del... di e re mi vergine. piace. È la nostra adorata figlia Andromeda. Ah, è la figlia quella. Ebbene, ha fatto una bella fine. Partai musica dello squalo. Mia moglie ah, parta è mandato in dello colla eroseidore, il dio del mare. E così, per placare la maledizione che da quel giorno incombe sul nostro paese, Andromeda deve essere sacrificata allo squalo. Ah! Non vi è alcuna possibilità di salvezza per lei? Solo se lo squalo venisse ucciso, Andromeda sarebbe salva. No, non mi ammazzate, rubino! Ormai ormai no, no! troppo vecchio e, no. Stanco, e nessun altro finora. Gli squali stanno arrivando. Bene, allora salverò io la più bella tra le vergini. Ah, Siamo sicuri che è vergine? Questo? Siamo sicuri? Non vorrei sia stata svergjinata da qualcun altro. Questa lo squalo sta <ride> andromeda. Il tempo stringeva. In tre Guarda come si butta dalla roccia e riemerse a cavallo dello squalo. Con noncia lance riesce a uccidere lo squalo. in Una maniera epica. Le come le, le vere lotte insegnano. Perseo, suo salvatore, nuotò in fretta verso lo scoglio. <ride> da notare lo squalo morto lì, bellissimo. Agilmente si arrampicò. Mamma mia, quanto agile questo Zeus! Perseus, come cavolo, si chiama! Andromeda era raggiante, e quando Perseo le è molto lei gli si gettò al collo piangendo di gioia. Che i due si sarebbero sposati, era da cosa c'è. E vabbè, e eh, vabbè, ma qui appena uno incontra una ragazza si sposano. Ma come funziona qua? Magari funzionasse così nella vita reale. Cioè, ripeto, sai quante donne io mi sarei sposato adesso? Quante? Sarei pieno. Vabbè, funziona così. Ti sposi la donna Le appena l'incontri. Le vennero celebrate in pompa magna. Vennero invitati tutti gli amici e i conoscenti. Ah. I tavoli si piegavano sotto il peso dei cibi più prelibati. Tuoi ah. interi vennero arrostiti. Ma E c'era anche chi intratteneva gli ospiti. Che... Quanto siete belli! Il più felice di tutti era Iace. Finalmente poteva mangiare a sazietà. Quando tutti furono riuniti intorno al tavolo nuziale, Re Ceo disse che in realtà Andromeda era già stata promessa in sposa a un altro. Mm. Ma che davvero eroe se l'era svignata quando Poseidone <ride> aveva minacciato di inondare il paese se lei non fosse stata sacrificata. Da quel giorno il presidente era scomparso. È succede. E succede. Re Cefeo aveva appena, appena finito di parlare quando... Fineo sta arrivando al castello a testa dei suoi uomini! Ringraziamo i bug provenienti dalla cassetta che oh no, è lui. anche lui stesso si stava rifiutando di far vedere quel viso. Ma da quanto amo questi bug! A me, fineo! Non, non sono non dovuti da me, è dovuto fuori. direttamente dal video! In verità, io Quindi sono un bug! Sono ringraziato di chi ha fributato questa opera d'arte! E eh, tu invece non sei altro che un codardo! L'hai voluto tu, ti farò vedere se sono un codardo! estrai la spada! Vediamo come combattono Estra, questi due! testa di medusa, altrimenti butterà all'aria anche tutto questo di dio! Ma è possibile che pensi sempre sta tanto alla roba da mangiare! Eh beh, mangiare Quando fa mangiare, bene, amico ragione. mio! Eh sì, muoviti. il cibo prima di tutto! Anche no, la figa! Funziona meraviglia! Eh, certo, io oh. lo terrei oh. come... come premio! Oh. Eh, dove è finita la lancia? È scomparsa la lancia nel nulla. Lui è diventato pietra insieme ai suoi amici. Lui continua allora, a mangiare e imperturbabile. Aiace proseguì con il suo banchetto. Va eh, bene, va bene. Il giorno successivo vennero organizzate delle gare come era solito a quei tempi. Mm. Gli spettatori erano seduti sugli spalti e acclamavano gli atleti. Perseo era un campione nel lancio del disco si preparò al lancio e il disco volò e volò e volò oltre il fondo campo finendo nel bel mezzo del pub. Ah pensavo volò wow, wow, che facesse il giro del mondo. No poteva essere possibile fa che facesse il giro del mondo. Ecco chi sono questi due? Solo wow. adesso per sé o riconobbe suo nonno a Acrisio eh. e così la predizione si era alta. Ma uh, come è possibile che ti così forte da, co da colpire tuo nonno addirittura? E una madonna per avere una forza del genere l'ha tirata forte, ma forte. Hai visto il lancio come finì? Eh, l'ho visto, l'ho visto. Ha colpito il nonno. Bellissimo, beh, è bellissimo, guarda. Parliamo di anni 99-2000, credo. E con la tristezza nel cuore gli costruì una tomba nelle vicinanze del castello. E gli promisse di non mai. Okay. Mi sembra più che ovvio. Passato Poi il un tizio che è morto colpito da, dal disco. Deve essere un disco o oh, di un disco di quelli pesanti. Che se, se lo lancio a qualcuno proprio L'ammazzi. Non si sa com'è possibile. Però la fisica in questo cartone funziona in una maniera pazzesca. Quindi attenzione, se andate all'Olimpiadi, attenzione, che se vedete il lancio del disco e vi arriva il disco addosso, potete morire. Cosichetta eh. triste per il nonno morto. Quindi ripeto: attenzione al disco, al eh, disco di piombo. È la Madonna, però, Cioè, la, la, la, deve, la deve aver lanciato in una maniera forte, cioè per uccidere una persona, fatti in cemento. Beh, sarebbe impossibile da lanciare, se è fatto in cemento. Come ha fatto a ammazzare un tizio? C'è, ora di carta velina, sto tizio. Cerseo riattraversò il mare insieme ad Andromeda e Aiace per tornare da Ditti e Danae. Lì ah. vissero felici e contenti fino alla fine dei loro giorni. Ah, così è finita la storia. Bella sta fine. E dato che non vogliono separarsi nemmeno dopo, brillano ancora oggi in cielo. E in una notte limpida, anche voi li potete vedere. Bene, quindi se volete guardare il cielo, le stelle, potete guardare queste stelle riconducibili all'oro. Ah, ora ho capito perché fa schifo questo cartone. Notate un po' qualcosa? È stato, è stato scritto dai tedeschi. È tedesco questo cartone, doppiato no. in italiano. Ancora due è ore. il compleanno di un bambino e nella sua cameretta ci sono i suoi giocattoli. Eh, come siamo arrivati a questo cartone? Ci sta spoilerando il prossimo cartone? Ci stanno spoilerando il prossimo cartone? Io non so se andare avanti. Io non so se andare avanti. Però, devo dire che la conclusione di questa storia è stata praticamente. Sai quando non ti viene niente da scrivere per il finale? E inventi un finale. Scritto diciamo in maniera frettolosa Praticamente è questo È il secondo che ti ho mandato No, è il continuo È il continuo questo Quello è il problema Chi ha fributato questo video, ci ha messo insieme entrambi Mandami, mandami tutti i cartoni brutti che conosci, amico mi Io non so se è un trailer questo Non lo so perché è presente nel film di Perseus Io lo guardo per sicurezza Così abbiamo... Un incipit per la prossima settimana. Che impauriti dal possibile arrivo in casa di nuovi giochi, forma i vecchi e logori nel cuore del piccolo Pino Il bambolotto di pezza ah, Pino che si decide di scappare casa. Dopo aver capito di non essere più prefetto, tutto che Pino sia scomparsa. Sì, ma almeno se fributate un cartone fributatelo anche meglio, già fa schifo di suo. Poi lo rendete ancora più schifoso con sti bug. E eh, cioè che è che cavolo. Io continuo. Se c'è qualche bug, chiudo qui. Tu, tu, tu la sua bu Niente. È impossibile no, continuare. È, è, la... è buggatissimo questo file. È buggatissimo. È praticamente una poop. Perfetto. Per altre tre settimane il contenuto. Già, già. Va bene. Va bene. Io direi di chiudere qua questa reaction. È stato... Ah, meglio dei dinosauri è sicuro, questo è poco ma sicuro: meglio dei dinosauri mm, ho visto di peggio in vita mia, a dire la verità.